Siamo stati invitati da Elisa di Cascina Maddalena ad assaggiare la vendemmia 2020 del Lugana, appena imbottigliato, siamo ad aprile 2021, quindi siamo molto contenti di andare a sentire come è andata questa raccolta, questa spremitura, questo imbottigliamento, sentiremo il risultato. Questa qui è la bollicina dedicata alla mamma, si chiama indossito, è l'annata del 2018, ha fatto 12 mesi sui lieviti, è un dosaggio zero. Cosa vuol dire dosaggio zero? Che non ci sono gli zuccheri, dentro, non abbiamo aggiunto gli zuccheri. Il famoso padosè. Esatto. Raccontaci del tappo a vite che per noi italiani è una cosa un po' strana. <ride> è un po' strana, sì. Allora, dal 2017 eh, abbiamo cambiato la chiusura e abbiamo appunto questo tappo a vite. Noi eh, pensiamo che sia il futuro, anche se per la maggior parte degli italiani al momento è strano. Eh, però grazie a questo tappo noi abbiamo aggiunto la metà dei solfitti che di solito mettavamo nelle vecchie bottiglie, diciamo, di vino con la tradizionale chiusura col tappo in sughero e secondo noi il vino evolve meglio, noi siamo molto contenti di questa scelta eh, perché non ci crea, diciamo, problemi e alterazioni che invece il sughero a volte dà. Ho visto che stanno nascendo, crescendo delle rose in testa ad ogni vigneto, spiegami, è una scelta estetica perché li volete più belli? Un po' anche, la mamma vuole i vigneti insomma fioriti, ma non è solo questo, è una... la rosa in passato segnalava una malattia, se l'insetto attaccava la rosa poi avrebbe attaccato anche la vigna e quindi si andava a trattare in anticipo diciamo la vigna e quindi è la tradizione, insomma ci sono le rose in fondo ai vigneti e adesso questa malattia non si presenta insomma, più però la tradizione è rimasta e appunto poi a noi le rose piacciono e la mamma le ha messe dove c'è la turbiana gialle e bianche e dove c'è il marzemino e il cabanet invece rosse perché così uno capisce se l'uva è bianca o rossa Per questa estate che cosa pensi di fare Elisa? Per questa faremo la nostra degustazione del lunedì e del mercoledì come al solito alle due del pomeriggio poi il giovedì, il giovedì faremo la cooking class, il venerdì faremo abbinamento cibo-vino alle 11. E sabato, tutte le sere, faremo picnic nel vigneto. E la notte di San Lorenzo faremo la cena in vigna con musica. Wow, bellissimo! Cooking, cooking class, che cosa significa? E I clienti arrivano alle 9:30 del mattino, li facciamo vedere la cantina velocemente. Poi andiamo nell'orto nell raccogliamo le verdure. E poi iniziamo dopo un caffè insieme, iniziamo a cucinare, e facciamo la pasta fresca e la sgrisolona. Iniziamo a cucinare vuol dire che tu, tu prepari e loro allora guardano? No, si fa tutto insieme, noi diciamo come fare, devono fare loro, il corso dura proprio due ore ed è molto manuale. E poi finito, diciamo, finita la lezione, loro si siedono al tavolo, assaggiano quello che hanno preparato con la degustazione dei nostri vini. Grazie Elisa per l'incontro e dopo aver assaggiato possiamo dire che anche quest'anno sarete uno dei punti di riferimento per i nostri ospiti. Intanto noi proviamo a tornare a casa.